ciao a tutti oggi prepareremo la torta pocket coffee il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova zucchero cacao amaro burro caffè lievito e vanillina diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo polverizziamo per 20 secondi, a velocità 10. Aggiungiamo adesso il burro, il cacao, ed il caffè. E andiamo a cuocere per 8 minuti, 50 gradi, velocità 3. A questo punto mettiamo da parte 180 grammi di questa crema e, e lasciamo raffreddare il resto all'interno del boccale. Dopo che la crema si è raffreddata, continuiamo la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le uova, la farina e la vanillina. E facciamo impastare per un minuto. A velocità 5 aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4 il composto è pronto versiamolo adesso in uno stampo da 24 cm con apertura a cerniera che abbiamo precedentemente rivestito con carta da forno e imburrato nei laterali a questo punto andiamo a infornare a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40 50 minuti circa la torta è pronta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. A questo punto completeremo la torta facendo dei fori con, del, con un bastoncino. Versiamo sopra la crema messa da parte. Completiamo con dei cioccolatini per coprire i fori. Torta Pocket Coffee. Grazie e alla prossima ricetta.